Serie, episodio numero 3, il primo anno, video in collaborazione con la mia dolce Paolina. Ciao Paola, un bacio! Se arrivate dal suo video, benvenuti. Se invece non siete ancora andate da lei, andate a vederla e andiamo ad ascoltare tutti insieme il primo anno che ha passato con Alessandro. Questo è l'ultimo dei tre episodi della nostra miniserie, dove abbiamo appunto raccontato la nostra gravidanza, il parto e adesso appunto il primo anno con il nostro bebè che vi devo dire per me è stato <ride> traumatico, <ride> nel, no, nel senso che eh, Elettra è stato un bel peperino fin da subito, io con lei non ho dormito i primi cinque anni, perché proprio lei è sempre stata molto curiosa, molto iperattiva, lei doveva sapere, lei doveva leggere, lei doveva avere la favola, insomma, è stata una bambina veramente molto impegnativa, però vi devo dire la verità, eh, sono stata felice perché comunque è una persona molto sveglia, è una persona molto intelligente, intraprendente, quindi questo mi fa piacere. Non, non lo sto dicendo perché è mia figlia, ma mh, perché comunque mi viene anche detto oggigiorno dalle sue insegnanti, da chi la conosce. Ma partiamo dall'inizio. Vi avevo lasciato che insomma ho avuto questa frugolina, e dopo due giorni la, no, scusatemi, la ginecologa mi ha detto: Signora, per me lei è a postissimo, se il pediatra le dà l'ok, okay, eh, può tornare a casa anche se non sono passati i tre giorni canonici. Per cui io sono tornata a casa un giorno in anticipo con questo fagottino di 2,640 kg che aveva il testone a, cion a ciondoloni. E mi ricordo che nevicava quel giorno. Perché quando è nata lei proprio nevicava e, e Lettra è stata subito molto particolare, nel senso che di solito i poppanti, cioè i neonati, appena li porti a casa cosa fanno? Mangiano, fanno la cacca e dormono. Lei no, lei eh, mangiava e stava sveglia. E, oltretutto io non ho potuto darle da mangiare, nel senso che non mi è arrivata la montata lattea, nonostante abbia tentato di tutto anche con i rimedi della nonna la birra al il finocchio tutto quello che ho potuto l'ho fatto ma niente non c'è stato verso e eh, dopo 20 giorni la pediatra mossa pietà mi ha detto signora chiami la sua ginecologa e quel pochino di latte che ha se lo facciamo andare via perché veramente non, non ce la può fare No, e lei poi ma tra l'altro ciucciava come un drago nel senso che essendo uh, piccolina probabilmente aveva bisogno di riempirsi e quindi veramente ciucciava da matti, tanto che la pediatra dopo due mesi mi ha dato i biscottini per riempirla un po' di più, che erano senza uovo, erano dei biscottini, ero, che poi erano in polvere biscottini, era polvere di biscotto, sembrava la segatura, erano senza uova, senza glutine, senza latte senza niente, fatti di aria. non so che, di che cosa, non voglio sapere di che cosa potevano essere fatti, della Mellin, me lo ricordo, mi ricordo ancora adesso il barattolino, e la tragedia era che lei oltretutto col latte in polvere ha avuto un sacco di problemi, perché sembrava la bambina dell'esorcista, svomitazzava come Grisù, e... E in più non si scaricava, aveva un sacco di coliche, dermatiti varie, insomma ho avuto un sacco di problemi, fino a che sarà stato un caso, forse no, non lo so, eh, all'anno quando ho potuto darle il latte vaccino ovviamente allungato, le è sparito tutto completamente, come io ho smesso il latte in polvere, a lei è passato tutto. Tutto e vi assicuro che ho cambiato diverse marche di latte in polvere quindi non era legato a una marca, ma proprio probabilmente a qualcosa che è dentro nel latte in polvere, che dà fastidio ai bimbi, non lo so, comunque sia, all'anno ho cambiato latte, ho finalmente ho potuto darle il latte normale, e, ehm, e devo dirvi la verità: è cambiata come il giorno e la notte, e le è sempre stata una bimba molto curiosa intraprendente. Eh, già fin da subito era a decoccio perché lei non so, cioè lei doveva guardarsi intorno non so che cosa vedesse perché sapete che i neonati ci vedono poco però lei anche quando la prendevamo in braccio dovevamo girarla in modo che guardasse l'esterno e infatti dopo il primo mese abbiamo avuto il permesso dalla pediatra di poterla mettere sulla sdraietta tutta tirata giù e lei su bello lei stava sul tavolo Dovinava praticamente la sala dall'alto del tavolo su questa sdraietta come un papa in trono. E anche la carrozzina l'abbiamo usata pochissimo perché lei non ci voleva stare dentro. Ma non voleva stare neanche in braccio, lei doveva guardare. Per cui quando andavamo in giro, appena si è potuto, l'abbiamo messa nell'ovetto, girata. E così la signorina si guardava intorno e guardava <ride> quello che c'era intorno. Eh, ma anche in braccio cioè la cosa che mi ricordo è che quando la prendevo in braccio che magari la, avevo, la prendevo così con la testina rivolta sulla mia spalla rompeva le palle perché dovevo girarla quindi io dovevo andare in giro con questo piccolo Buddha girato <ride> che, perché doveva guardare la situazione poi che cosa stesse guardando non lo so però ecco era così già da allora Um, lei poi si è, um, ha iniziato a tirare quasi subito su la testa. Eh, mi ricordo che anche il pediatra che l'aveva visitata eh, era rimasto stupito perché diceva di solito lo fanno intorno ai 3-4 mesi. Lei comunque l'ha tirata quasi subito su, insomma, tutta questa serie di cose. La cosa più uh, divertente, se vogliamo, da raccontarvi è stato che un giorno lei aveva 5 mesi, uh, era estate, quindi parliamo di luglio, non eravamo ancora andati in vacanza. Uh, la metto nel lettino perché volevo pulire il bagno, quindi l'ho messa nel lettino con le apine perché tanto non dormivo, ho detto, toh, divertiti con le tue apine, vai un po' in trance, vado in bagno, quindi c'è la sua camera, di fianco c'è il bagno. E a un certo punto sento un gorgogliare alla mia destra, allora mi giro e vedo mia figlia che mi guarda tutta sorridente, gorgogliante, seduta e dico ma, ma cavolo sei uscita dal lettino? Ho pensato, detto, forse non ho tirato sulla sponda, quindi ho preso la bambina, sono andata in camera e invece la sponda era sua, detto, che strano, boh, la metto dentro il lettino siccome appunto c'è la porta del bagno ho detto aspetta che mi nasconda perché voglio proprio vedere che diavolo faccio come fa a uscire da un letto con la sponda su beh sapete che cosa faceva la signorina? allora lei si è tirata con le manine su, ha preso le sbarrette del lettino si è tirata su in piedi quindi lei a 5 mesi già si tirava su poi si faceva a forza con le braccia sulla sponda del letto se la cacciava qua sotto allo sterno iniziava a dondolarsi per Sbilanciarsi e potersi ribaltare fuori dalla, dal lettino e tutta gongolante, poi eh, andava in giro per camera. Infatti, ho detto: Va bene, ok, nel lettino ho smetto di lavare il bagno, nel lettino non ti ci metto più, capito? L'antifona e quando la sera è arrivato a casa mio marito ha detto: Ascolta, svita subito la. Uh, la, la cosa del letto perché la, la sponda del letto perché questa si, si butta fuori dal lettino mica che si fa male quindi io non ho vissuto tutte quelle cose traumatiche delle mamme moderne di quelle sponde per il letto che no, mia figlia ha a 5 mesi ha tolto la sponda l'ha tolta perché l'ha voluto lei nel senso che se no si lanciava fuori dal letto io mi ricordo che forse le prime due notti ho messo il cuscino ma poi ho detto senti se cade se la rimettiamo su e mi ricordo che lei a 5 mesi scendeva di sedere dal lettino e ce la trovavamo gattonando, eh, che poi non, non gattonava proprio, lei tirava la gamba, cioè si trascinava, no? metteva con le manine, faceva così, con la gambetta se la tirava e insomma andava in giro per, per casa. Meno male che avevamo le scale, quelle, il cancelletto di sicurezza perché questa andava in giro ovunque. La cosa bella di Elettra è che lei non ha mai avuto la curiosità di infilare le dita nella presa, forse perché è il nome, <ride> scusate, passate, ma mi faccio una battuta da sola, e non ha mai aperto gli sportelli, devo dire la verità, non ho mai dovuto mettere eh, quei cosi per chiudere, mh, sapete, dei gacci per chiudere le ante, perché lei non ha mai avuto la curiosità... Uh, di andare ad aprire gli sportelli okay. però mi ricordo appunto che questa cosa che lei andava in giro come bella tranquilla appunto abbiamo tolto la sponda e a sei mesi abbiamo il video di lei piccolina a sei mesi che si tira su dal lettino da campo mentre siamo in vacanza e, e è sempre stata così intraprendente, allora era allora e ancora adesso, anche se adesso inizia a essere un po' più, più fifacchiona paura anche della sua ombra eh, per il resto è sempre stata una bambina molto solare, molto divertente, ehm, che mi ha veramente insegnato tanto, infatti sono molto contenta del, ehm, del rapporto che abbiamo, poi io me la sono proprio goduta, ecco la cosa di cui sono più contenta è che sono proprio riuscita a godermela, anche se poi è capitato in un momento difficile perché ero disoccupata in quel periodo, però i primi tre anni me li sono goduta tutti e sono stata contentissima sapete quando le cose non capitano per caso, ecco, e, e poi niente, eh, lei mi ricordo che era molto curiosa anche verso il cibo, per cui anche svezzarla non è stato difficile, ha sempre amato moltissimo la frutta, tutta la frutta e tutta la verdura, mi ricordo che la sua papà preferita era proprio la minestrina di verdura che spantegava in giro ovunque, perché lei ovviamente essendo decoccio doveva mangiare da sola, con un dramma per mia socia perché lei lo sporcava io invece l'ho fatta sempre in pattacale. mi ricordo che mettavamo per terra la tovaglia di plastica con sopra il seggiolone perché veramente avevamo pastina ovunque ho delle foto di lei impresentabile con la pastina cioè con i capelli a cresta tipo ultimo dei miei cani e, e le stelline in mezzo a ai capelli eh, però davvero non è... fortunatamente il primo anno non è stato particolarmente traumatico cioè, sì, nel senso che non dormiva quindi ero molto stanca, Io quello che mi ricordo è la stanchezza però è stata una scoperta vedere questa bimba che si buttava curiosa ad andare in giro a guardare le cose proprio a vedere le sue piccole conquiste, i piccoli passettini Elettra non ha parlato presto, ha parlato A due anni, quindi molto tardi Infatti pensavamo che avesse dei problemi In compenso a dieci mesi Lei già camminava, andava come un treno e non la fermava nessuno Adesso Da che pensavamo fosse muta Ci stordisce perché Parla, parla, parla, parla Parla in continuazione Però vabbè, meglio così, dai E, e niente, questo è stato Il suo primo anno E... Non ho purtroppo foto da farvi vedere, o forse sì, no, no, perché le ho tolte da dietro, quindi non ho purtroppo foto da farvi vedere. Ehm, però, eh, niente, accontentatevi del mio racconto. E quello che posso dire alle nuove mamme è che la maternità è una cosa meravigliosa. Godetevela appieno, non abbiate fretta. Di dover tornare a lavoro o, o che lo so che a volte non è possibile questo perché comunque eh, purtroppo a volte bisogna rientrare eccetera però se potete avete la possibilità seguite i vostri figli godeteveli perché sono momenti che poi non tornano più indietro e eh, osservateli perché noi pensiamo che siano sempre fragili in realtà sono meno fragili di quello che possiamo immaginare io ero terrorizzata quando ho portato a casa Elettra, ma mi sono accorta che era molto più resistente di quello che pensavo. Eh, mi ha fatto tanto ridere vedere le sue scoperte, eh, quando magari faceva le bollicine o, o quando, giocava nel... quando facevamo il bagnetto, che avevamo ancora la vasca da bagno, che praticamente bagnava tutto, tutto il bagno. <ride> Però sono, sono esperienze meravigliose godetevi i vostri figli e godeteveli fino all'ultimo anche se sono grandi perché ogni momento speso con loro è veramente un momento di arricchimento un momento mh, speciale E io sono felicissima che eh, con lei ho tanti momenti belli, per esempio guardiamo tante cose alla tv insieme in francese lei è amante del francese eccetera, anche se io capisco sia noi Mm, mi sacrifico tra virgolette ma sono momenti che abbiamo io e lei perché poi ridiamo facciamo i nostri commenti sono momenti nostri e questi sono momenti unici sono un vero tesoro così come sono un tesoro quando li portiamo a casa che sono piccolini sono dei fagottini e sono tutti nostri e sapete che all'inizio, se sono tutti nostri, man mano che crescono, sono meno nostri. Dobbiamo lasciarli andare, ma dobbiamo lasciarli andare preparati ad affrontare il mondo. Quindi io spero di aver insegnato questo a Ele. Sono contenta che sia stata intraprendente, che abbia fatto le sue esperienze e che continui a farle. Speriamo che usi la testa. Ecco quello che ho ten sempre tentato di insegnarle è stato quello proprio di usare la testa prima di fare una cosa. E niente, questo è stato il primo anno con Miss Elettra. Eh, non ho nulla di più da raccontarvi perché di fatto non è che siano successe grandi cose se non, appunto, vita da parchetto come tutte le mamme, e con lei che, appunto, si arrampicava come una scimmia un po' ovunque o si ribaltava dal lettino perché voleva praticamente scappare, non voleva stare in prigione dentro le sponde del lettino. E niente. Quindi ci vediamo nel prossimo video, andiamo tutti a vedere il video di Paola, vi mando un bacione e mi raccomando fate i bravi! Ciao!